Direi che è veramente stata diciamo, una, una bella occasione di confronto al di là degli steccati su un tema molto forte e molto sentito, cioè declinare in qualche modo eh, la, la riflessione su come possiamo reagire e lottare contro la corruzione, contro le mafie nelle loro varie declinazioni è stato importante sentendo diciamo, il contributo di tante, di tante persone, io credo che noi abbiamo nel nostro paese le energie morali, il desiderio, e la forza di voltare le spalle alle mafie e alla corruzione per costruire un futuro diverso questo riguarda anche la Chiesa e i rapporti appunto tra l'Italia e la Chiesa, tra il Vaticano e la Chiesa come abbiamo visto in questo, in questo dibattito e direi che in generale quindi anche questo sforzo che fa politicamente scorretto al di là degli steccati, di mettere insieme tante persone e trovare proprio insieme anche la, la, la, la, il desiderio e la capacità di, di indicare diciamo, una strada, una costruzione anche diversa e un modo di sentire diverso su questi, su questi problemi direi che è molto utile, molto importante